Ciao a tutti! Come ben sapete è estate e girare una puntata di Show a Caso apposta per i quattro psicopatici che si collegano anche in questo periodo sarebbe una scelta editoriale veramente da pazzi. <ride> per questo motivo abbiamo deciso di ravanare un po' nei nostri archivi e tirare fuori una puntata di qualche anno fa. State tranquilli, non noterete neanche la differenza perché Show a Caso non invecchia mai! Dale, raga, come butta? Io ci sto dentro un frego, come sempre. La puntata di oggi è operata di mega divertimento. Prima però... Il nostro pensiero va ai nostri fratelli jugoslavi che stanno presi in male a bestia con gli attentati e tutto il resto. Stanno proprio smazzando di brutto, ma speriamo che tutto si risalva alla grande quanto prima. Ripigliamoci con il primo contributo video della puntata. Recuperate e tappanaso e preparatevi a tuffarvi nella nostra rubrica videoludica! Be... Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Solvij Oggi parleremo dell'ultima novità in campo di simulazione sportiva. Beh, scaldate le vostre maglie Aux Odyssey perché Atari ha appena presentato Pong, un mm. simulatore di tennis da tavolo iperrealistico al cardiopalma giocabile direttamente da casa vostra! Ma non rubiamo altro tempo, è il gameplay dimostrativo! Scusate, oh che svisa totale, siamo proprio presi male. Cos'era quel servizio da Matusa? <ride> Pensa a te, Pong, che figura di ciola. Ma tranqui, ora ripartiamo a bomba con la rubrica dei gossip musicale. Ancora grossi guai in casa One Direction. L'indole turbolenta di Harry Styles, frontman del gruppo, è tornata sotto le luci della cronaca. Nel pomeriggio di ieri, durante quello che doveva essere un tranquillo momento di gioco, Harry ha deliberatamente distrutto il Megazord del collega Liam Payne. Il fatto è stato subito segnalato alle autorità genitoriali che, come disposizione cautelare, hanno confinato il cantante in castigo all'angolo della stanza. La linea difensiva di Harry è Non sono stato io, ma gli inquirenti faticano a credergli. L'etichetta della boy band, la Columbia Records, manifesta un certo nervosismo riguardo a questi scandali reiterati. Ricordiamo il caso scoppiato solo un mese fa, quando il recidivo Styles si era rifiutato di mangiare la minestrina, pretendendo di passare direttamente ai biscottini. Una condotta pericolosa e diseducativa che rischia di compromettere la coesione della boy band, deludendo i milioni di Directioner negli asili di tutto il mondo. Che dire e speriamo che Harry smetta di strippare e inizi a reffarsi e reffatevi anche voi con la televendita! La tecnologia è in rapido mutamento, video, musica, stampa, quale sarà la prossima grande rivoluzione? Immaginate un luogo dove ogni cosa è possibile, una realtà parallela in cui i sogni si avverano, una realtà virtuale, la realtà dell'internet il cyberspazio direttamente sulla vostra scrivania. Salve, sono Tim Berners-Lee e sono qui per presentarvi l'internet. <susurra> Ecco, ragazzi, stiamo per entrare nell'internet con una dimostrazione pratica. In questo momento il modem sta decodificando dei dati a pacchetto, andando a comporre sul nostro schermo di casa l'immagine di un gattino. Ebbene, signori, questo... L'internet. Correte dal rivenditore elettronico più vicino a chiedere dell'internet. Offerta lancio 15.000 lire al chilo, fino a esaurimento scorte. Che ganzo, questo internet! Ma ora passiamo a un momento ancora più ganzo, le telefonate in diretta. Il numero lo conoscete, è sempre quello in sovraimpressione. Oh, e infatti, ecco già una telefonata. Pronto? Eh, buongiorno, volevo ordinare una capricciosa e una prosciutto e funghi. Ah, eh, dite al ragazzo di portarsi dietro moneta che io qui ho 100.000 lire e tutte attaccate. Faremo... L'età... No. No. Chi ci ha registrato sopra?